E' eh. bello a tutti ragazzi! Eh, è calla Calla Calla È calla. calla Allora dinosauris back Andiamo in game ragazzi Noi siamo una game <ride> Ragazzi vediamo in partita Perché sennò qua diventiamo dei porci di Ena Ma? Che cazzo di shop! Che cazzo? Raga, siamo in game, eccoci qui! <ride> eh, io c'ho questa skin bellissima, guardatela! È bellissima, raga, bellissima! E Tony, venivano a me! Tony, Tony, Tony! non Tony, oh, like Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, le faremo questa oggi no alla voce like dove andiamo ragazzoli pei andiamo no, non lo so no, che disagio comunque mi questo so è la mia video è più la cronaca ma io mi distacco Io vi piace Arriviamo a. Quanti dio piace raga? Arriviamo eh, a 10 non like raga, arriviamo non a 10 like solo perché oggi abbiamo creato il canale E no, domani no. porteremo una live no, bellissima, no, bellissima no, perché se sennò... no Che ora? Ore è 18 Ora 18, Ore 18. Potete... Dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove Io, io mm. mi chiamo Maradona Raga, posso fare una, ba una mia battuta squalita del canale La posso Sì, sì, lì. sì, sì La posso fare, allora, non mi odiate eh. Non mi odiate Va bene allora, ho uno. Allora, e eh, vabbè, questi che tagliano. Sentiamo cosa noto. vuoi dire. Volevo dire, come si chiama Il prete con le gambe sorte, fra parentesi? Siamo no. mosse da ballo. Ma... Anche se la vedete tagliare, abbiamo tutti una tranne che Io due. Raga, Dai. se arriviamo a 1000 iscritti in estate, per, cioè no, allora, per quest'estate... Allora, no. Allora se arriviamo a mille iscritti andiamo, a Villa torna <ride> <Non so. ride> Venite tutti con i miei abbonamenti, e a pure... No, ciao, ci affittiamo casa mia. No, raga. No, sai che facciamo? Ci compriamo una casetta! Bianco a terra. Dove, dove? Però minimo dobbiamo fare meno 20 di ping con ognuno. Eh. eh... No, vabbè, ci <ride> se facciamo 50 di ping, il back. No, raga, ma... Ci dovremmo affettare un, una, una piscina. Però te facciamo. Eh, certo la metto a casa mia. No, raga, io penso che facciamo. Piscina facciamo piscina, prima. Mi, mi cecchini. Ma raga, sto. scendo dalla safe. Che te eh, detto? Eh, vabbè. Eh vabbè. Frate, la safe, ma voglio morire, sai. Ce la fai vedere. Sai, ma io, io non ce la punto. faccio, sai. Oddio che ce la faccio, sai. Ti la sabbia. Scetta punto. Allora le Oddio l'ha l'arrestati luigi in Godmode. luigi in Godmod, raga. direi che oggi non è un po' è un po' un'altra da solo Tony. Aspetta, aspetta, aspetta. da solo la sabbia. un'altra cosa da solo perchè è un'altra Pega 2 oh, bianco. Bianco, bianco, bianco, bianco, bianco, bianco! Bianco, bianco, Push, bianco, diaco, Push, Push Noct, knock, knock! nocturne, nocturne. Buonanotte ragazzi, io non ti ho Tony, tu che sei intelligente, mi vuoi bene, mi vuoi dare qualche cosa? 24, 25. Tony, non posso sparare io. Non no, no, no, no, penso no, solo per te. Eh, Visto eh, che no, no, no, no, no, no, 26, 39 26, 39 va regà, puscia, puscia, puscia pusciate, pusha. pusciate è un pesce secco, è un pesce secco è fermo, è fermo, è fermo. sento è una fermo. persona, sento una persona fra, quitta fra, è fermo subito quitta cosa? Lei, lei, lei lui c'è il sì. mazzo lui c'ho 0 e già grazie oh, ecco ragazzi. gente dove dove eccoli eccoli ne... te do uno. se ne no, ti mando se ne ti mando vai vai vai vai raga, siamo! Bella! Dove stanno? Dove stanno? vai mi vai uno scillino, vai giù! vai vai vai Ne manca uno! No, no, vai vai vai vai vai vai, vai. vai ragazzi, siamo... Raga, no, usciamo, no, buciamo, no, no, no. una... Ma se stanno là ci pensi... Avete te No, ma ce ne manca uno, raga... No, non... Raga, lo sento, lo sento, guarda lo sento. Me, guarda me, guarda me, guarda me. Dove, dove, dove? Sì. Dove? Dove, dove, dove, dove? Dove? Dove, dove, dove, dove? Dove? Dove? Dove? Dove? Anche prima partita del giorno si deve, deve dire Si deve dire deve dire anche una cosa Che questa partita è la prima che ho fatto Manco Eh infatti eh, infatti, infatti. infatti. Ma tralasciando il fatto io con 15 kill <ride> sì. Giuseppe con 15 no. kill ragazzi ah, no, no, Questa vittoria no, è stata è assolutamente solo assolutamente per solo voi ragazzi Sì, solo Bella raga, abbiamo vinto questa partita. Vi spero che questo video vi sia piaciuto. Questo nuovo video del canale. So commentate, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e ci vediamo a un prossimo video. Bella, Bella raga! Bella! Bella da ah, Pam, chi tu? Per